Oggi è il 9 marzo andiamo a dare un'occhiata alle principali notizie della giornata su informazione fiscale sulle principali pagine dei quotidiani nazionali e partiamo subito dalla detrazione mascherine FFP2 e FFP3 sul modello 730 2022 quando spetta il rimborso IRPEF e poi il contratto preliminare di compravendita con le imposte dovute per la registrazione. Si passa ancora al super bonus con demolizione e ricostruzione, perimetro stretto per la proroga fino al 2025 ed in chiusura il modello RED 2022 con la proroga della scadenza della dichiarazione IMS pensionati al 21 marzo prossimo. Infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia del Corriere.it. Partiamo subito dalla detrazione mascherine FFP2 e FFP3 nel modello 730-2022. Quando spetta il rimborso IRPEF fa il punto Anna Maria D'Andrea nell'articolo sulla detrazione delle mascherine FFP2 e FFP3 in quali casi è possibile ottenere il rimborso IRPEF presentando il modello 730-2022. A spiegarlo è il MEF che nel corso delle interrogazioni in Commissione Finanze della Camera dell'8 marzo fa il punto sulle condizioni e le verifiche necessarie. Per quanto riguarda quindi la detrazione per le mascherine FFP2 e FFP3 quando è possibile indicare la spesa sostenuta nel modello 730 2022 a poche settimane dall'avvio della stagione della dichiarazione dei redditi precompilata è il MEF a specificare quando spetta il rimborso IRPEF ai fini dello sgravio fiscale del 19 per cento previsto per le spese mediche le mascherine rientrano tra i dispositivi medici ma a patto di rispettare specifici requisiti come evidenziato dal MEF nel corso delle interrogazioni in commissione finanze della camera di ieri 8 marzo 2022 per le mascherine ffp2 e ffp3 è necessario verificare che i dispositivi di protezione individuale siano conformi alla normativa europea e che lo scontrino la fattura riporti il codice ad in caso contrario sarà il contribuente che presenta il modello 730 2022 a dover verificare caso per caso se sia o meno possibile fruire della detrazione della spesa sostenuta. Cambiamo argomento. Contratto preliminare di compravendita. Le imposte dovute per la registrazione nell'articolo di Rosi Delia. Sul contratto preliminare di compravendita qual è la tassazione dovuta per la registrazione? Oltre all'imposta di bollo è necessario pagare quella di registro in misura fissa a cui può aggiungersi un'ulteriore cifra da calcolare in maniera proporzionale. Le regole sulla tassazione che si applica al compromesso sono all'interno dell'articolo. Passiamo poi al super bonus con demolizione e ricostruzione, il perimetro stretto per la proroga fino al 2025, l'articolo ancora una volta di Anna Maria D'Andrea sul super bonus. Per i lavori di demolizione e ricostruzione, la proroga al 2025 lascia fuori le abitazioni unifamiliari. Il chiarimento arriva dal MEF nel corso delle risposte alle interrogazioni presso la Commissione Finanze della Camera dell'8 marzo 2022 vediamo che sul super bonus per i lavori di demolizione e ricostruzione la proroga al 2025 è limitata la possibilità di fruire di appunto il super bonus per i lavori di ristrutturazione mediante demolizione successiva a ricostruzione. Si ferma al 31 dicembre 2022 per gli edifici unifamiliari, sempre a patto che entro il 30 giugno sia raggiunto almeno il 30% dell'intervento complessivo. La proroga lunga fino alla fine del 2025, seppur con aliquota di detrazione ridotta, si applica esclusivamente agli edifici diversi, quali ad esempio i condomini o quelli con più unità immobiliari composti da un unico proprietario. Lo chiarisce il MEF per voce del sottosegretario Freni nel corso delle interrogazioni in Commissione Finanze della Camera dell'8 marzo 2022. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il modello RED 2022 con la proroga della scadenza della dichiarazione. IMSS pensionati al 21 marzo. Per il perdurare della pandemia viene prevista appunto una proroga per la scadenza che passa dal 28 febbraio al 21 marzo. Per la dichiarazione dei redditi dei pensionati le istruzioni restano le stesse così come i soggetti obbligati. I dettagli sono nel messaggio numero 1083 dell'8 marzo scorso. E passiamo infine alla parte dedicata all'economia attraverso uno sguardo all'apposita sezione del Corriere.it che apre con le conseguenze economiche della eh, guerra in Ucraina Fitch, default imminente per la Russia, borse di corsa, Milano guadagna il 3,5% e poi ancora come risparmiare su luce, gas e acqua i consigli pratici contro il caro bollette e i numeri del giorno, meno 3,4% per quanto riguarda l'Istat e la produzione industriale a gennaio 2022 l'indice è sotto il livello pre-covid e poi un altro numero 5,6% riguarda i milioni di italiani che sono in povertà assoluta l'inflazione annulla la ripresa secondo i dati Istat l'articolo che vi suggeriamo quest'oggi è intitolato Eurobond contro il caro bollette cos'è il piano UE per finanziare le spese energetiche di Fausta Chiesa e fa il punto su quella che potrebbe essere una nuova iniziativa a livello europeo con la creazione di nuovi bond